Allora, prima parte, Imi, grande talento, abile solutore, diciamo un virtuoso nella difesa personale. Poi Eyal, Nestra Eltolice e sorgente. E quindi, quindi vediamo basta. Perché se noi rimaniamo su questo abito, tutto quello che abbiamo, è un buon sistema di difesa personale, molto buono. Alla fine, stringi, stringi. Che cazzo, ce ne facciamo? Cioè, dopo sei mesi, un anno, quello che ti può capitare l'80%, il 90% l'hai trattato. Le tue capacità di miglioramento ci saranno, certo, ma se guardiamo in scala percentuale la possibilità che ti capiti davvero un'aggressione, dai, ragazzi, cioè, non vale la pena, non vale la pena non sarete più sicuri, sarete sicuri più o meno nel mondo uguale. E allora perché? Perché c'è un tassello in più. Che cos'è che è successo nell'evoluzione? Io adesso questo non lo so se è stato solo gli il protagonista di questo, lui è il pool con cui ha lavorato ma di sicuro lui ha, torno al Kramagá, ha inserito tutta un'altra serie di elementi che fanno sì che questo sistema venga appreso in modo profondo e che le abilità che vengono sviluppate, le abilità mentali che vengono sviluppate nell'apprenderlo, siano trasferibili nella vita di tutti i giorni. Migliore capacità di gestione dello stress, miglior problem solving, immediata individuazione di in quale sia davvero il problema all'interno di un problema, determinazione nell'affrontare un problema, una questione e allo stesso tempo tranquillità per sapere che non possiamo risolvere tutti i problemi del mondo e che non per questo dobbiamo farci il sangue acido ogni singolo giorno della nostra vita sicuramente quello che c'è è che c'è una, una progressione una, una, tutta una serie di elementi che ti portano dal facendo un esercizio fisico ma questo esercizio fisico mi prepara un movimento di combattimento che mi, mi prepara ad avere una determinata struttura mentale, un determinato set mentale che mi consente di affrontare delle situazioni che spesso non sono nemmeno pertinenti esattamente al movimento di combattimento che ho appreso, ma che nonostante questo riesco a far funzionare e che riesco a far funzionare situazioni di stress crescente e che malgrado questo a fine lezione sono tranquillo e rilassato e non penso che tutto il mondo voglia uccidermi a parte me a parte te <ride> e questa parte non la taglio <ride> ok ecco dove stiamo puntando migliore qualità della vita persone meglio inserite nella società persone normali però quando serve sanno fare quello che è necessario fare